Benvenuti a tutti a questo nuovo video di 1,2,3 ricreo Oggi voglio farvi vedere come riprendere i punti di una maglia per allungarla Allora, voglio allungare questo maglioncino senza tornarlo a disfare, Un maglioncino realizzato di, da me con eh, i ferri eh, Allungarlo facendo alcune righe di punto... Eh, punto dritto sul fondo. Per fare questo cosa devo fare? Devo riprendere i punti e lavorarlo. Io utilizzo dei ferri normali, però siccome ci saranno tanti punti sarebbe meglio utilizzare dei ferri circolari. Ho bisogno del ferro e di un uncinetto. Infilo l'uncinetto, faccio il cappietto al mio cotone e lo infilo dentro. Il primo punto lo riporto poi sul ferro. Infilo l'uncinetto tra i punti una zolina e la porto sull'uncinetto. ho preso su un punto per ogni vedete che per ogni punto del vecchio del vecchio lavoro sono quasi alla fine vedete ne ho tantissimi perché c'è davanti e dietro tutto messo su mancano l'ultima parte arriviamo in fondo punti, quindi per ogni punto ne devo ricreare un altro e sono arrivata in fondo al mio lavoro adesso semplicemente abbandono l'uncinetto e mi metto a lavorare a punto dritto perché vedete io ho fatto il fondo a punto dritto se avessi avuto il fondo appunto coste a 1, 1, 2, 2, l'avrei ripreso quel motivo. In questo caso io ho un, avevo lavorato alcuni giri di, costa, di, di maglia dritta, sempre maglia dritta sia dal dritto che dal rovescio, per cui mi metto a fare lo stesso eh, punto. Sono arrivata fino in fondo e adesso faccio il punto dritto, il primo giro sarà un po' più duretto rispetto ai successivi, neanche da mettere se avessimo preso sui punti invece che con l'uncinetto, direttamente coi ferri, come fa qualcuno, in quel caso lì è ancora più ostico lavorare, è proprio un giro molto stretto per cui non è non è agevole da lavorare invece con l'uncinetto va abbastanza bene ecco e adesso io faccio un po di righe di maglia dritta e ci rivediamo qua per chiudere il lavoro così vediamo cosa è successo una volta che io ho Fatto questa unione, al momento siamo a questo punto qua. Di qua è con un giro che io ho fatto, e di qua invece, sono ancora quei punti presi su con l'uncinetto. Si vede non sembrerebbe che eh, non sono, non, non, non che io ho ripreso i punti, ma che stessi ancora lavorando. Questo è il rovescio del lavoro, vedete com'è, e qui si vede la, la, la, la linea di unione per il momento. Vediamo con, il, con la riga successiva se questa, questa catenella di unione si vede ancora, comunque rimane a rovescio, per cui non è un grosso problema. il mio allungamento. Si nota perché eh, il lavoro è molto più morbido finché non verrà lavato che il cotone tende a compattarsi eh, e anche se era la stessa lana con i lavaggi eh, sul maglione più chiara rispetto alla lana non utilizzata che è leggermente più scura. che sono arrivata all'allungamento che volevo circa un 5-6 centimetri una ventina di giri insomma e vado a chiudere così vediamo a lavoro chiuso io come vi ho detto ho lavorato con dei ferri normali non quelli i ferri circolari in cui si possono mettere tanti più punti infatti ho dovuto stare attenta che non lavorando non perdessi i punti perché vi ho molto stretti molti voicini per cui tendono a scivolare fuori Allora, per chiudere io lavoro lavoro la maglia lavoro la successiva prendo la prima maglia e la accavallo sulla Seconda, lavoro la terza maglia, prendo la seconda maglia e la a cavallo e faccio così fino in fondo. Lavoro la maglia, prendo la maglia precedente e la cavallo. questo è l'ultimo punto e abbiamo chiuso il nostro lavoro adesso taglio il fine e questo è l'allungamento con un ago da lana adesso vado a nascondere del lavoro ed ecco come risulta una volta terminato il lavoro. Questa è la riga del mio allungamento. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Arrivederci alla prossima da 1, 2, 3, ricreo.